Quale? Di maguro. Saresti un maguro? Mm -hmm. Lui sarebbe un tonno. Posso dirti una cosa in giapponese? Sì. Sai cosa sono le ragazze tonno? No. quelle che a letto non si muovono di una cippa <ride> Oh, c'è la pizza! 7 euro la pizza fatta a mano 5 euro di pesto alla genovese 2,50 euro di gnocchi 2,50 euro. 3 euro Scamorza 20 euro 10 euro la banana da 3 euro Signore e signori 50 euro di carne fine video faremo massaggiare a mangaka 96 questo buonissimo natto e o lo finisce oppure ci sarà la no, penitenza Andiamo al Maru Show Un altro supermercato Siete pronti? Via Mangaka 96 Prego Sono due piani Due piani di cose da mangiare Iniziamo dal piano numero 2 Iniziamo subito con la frutta Come le nostre praticamente Sì Solo che qua Il prezzo è forse un tantino più altino Non lo so Gli avocado Un avocado 168 yen Costano meno che da noi Davvero? Sì da noi più costate 4 euro Ma un avocado Non ci credo Ma non cosa stai comprate... dicendo? <ride> forse sono ubriaco Eh no L'apple mango Questo è un una, una mela e un mango. 8 euro de... Questo è il mango normale Costa sui 3 euro Un mango invece mixato con la apple 8 euro Queste sono banane Vedi in Giappone banana. cercano sempre di mettere Faccine divertenti su Questo è banana oggi. Questo sarebbe il, il re banana Il re banana Vedete ah, che c'ha la corona Oh c'ha il dragon fruit. In Italia lo Prendo. vendono questo? No l'ho no, mai visto io in Italia personalmente E eh, questo non costa tanto dai 70 centesimi Mini pannocchie Cos'è sì. sta roba? Queste sono le pannocchiette Le pannocchiette? Sol Mafia, sto pensando a te eh, infatti si è proprio scritto baby con. Le pannocchiette baby. Facciamo una foto da mandare a Solmafia. Pim. Cetrioli costano. Guardate quanti sono. Ma sottili soprattutto. Non lo so, a me sembrano... Guardali. Normali. Sono più Guarda, sottili. È una miseria. Faccio okay. Perché? dopo un cetriolo come è fatto. Allora... <ride> no, grazie. Oh, Se volete vedere il cetriolo... Mangaka96 scrivetelo nei commenti Comunque compriamo il natto che a fine video faremo assaggiare a Mangaka96 questo buonissimo natto no, E o lo finisce oppure ci sarà la no, penitenza e dovrà farmi ben due cover a gratis Non scherzo <ride> Beh però se lo finisci non me ne devi fare più neanche una Ma no me la ve lo fa una Allora facciamo tre <ride> Abbiamo deciso di comprare un po' di cose Quindi questa banana da 3 euro e il natto che faremo provare a mangaka 96 a fine video Quindi tenetevi pronti Ho già detto che abbiamo fatto la spesina Stiamo comprando delle cose utili Abbiamo fatto la spesa solo perché tanto paga sei, ma seba Sennò <ride> quello pago io perché siccome eh, poi tu offri la cena siccome offri la cena mi sembra mi sembra no. d'ovvio adesso andiamo a mangiare una seppina al nostro mangaka 96 allora da assaggiare eh, è buonissima, buonissima stai, stai tranquillo che è buono buono eh mm. l'assaggio anch'io vieni mm. mm. sembra parpaggio ha un gusto italiano vero? si, sì. cioè è la cosa più mi ricorda a casa come quando sono qua. Veramente? Davvero. Oh, sai di cosa sa? Di cosa? Tipo sughetto con le cozze. Non lo è so. È, ma... è vero, è vero. Allora, dobbiamo. dobbiamo Sapete che cos'è la missione di oggi? Trovare delle cose italiane qui in questo supermercato. Secondo me non le troviamo. Se volevi delle cose italiane, dovevi andare da un altro posto. Però qualcosina. Queste sono tutte le salse. Oh, c'è il carpaccio. Cos'è sta roba? Questa è carne di, di maiale. È un po crudo, di maiale. Molto spesso, no? Nooo Questa si mangia con la nave oppure si fa un donburi ah, okay, ok ok ok Questa costa 50 euro di carne Signore e signori 50 euro di carne Questa è da Kumamoto Oh mio Dio questa costa ancora di più Due pezzettini Questa è sempre da Yamagata 50 euro due pezzettini Quanti euro? 50 euro Oddio no Ah no, perché praticamente sarebbe hangaku, forse perché sta per scadere o cose del genere. Ah, metto prezzo. All'inizio costava 100 euro. Ah, no, no, ma no, ma magari Ma no, ne mettono tanti, ma sicuramente ah. la vendono, se no non avrebbero così tanto. 100 euro di carne, ma ah, cazzo, ma guarda quanto è. È, è spessa. spessa. Tipo la fiorentina, no. Quanti, quanti grammi sono? Quanti grammi sono? Sono due chili, 2 kg di carne, eh. Allora, vegani che siete all'ascolto, perdonatemi. Ho già mangiato vegano e. Non sapeva di niente. Costava tanto. Oh, arriviamo al reparto figo. Oh, prendiamo allora qualcosina. Sushi. Guardate questo costa solo 6 euro prendiamo questo tomburino. un po' di sushi, dai dai Mangiamo per strada come i barboni Prendiamo questo per, per cena Questo sono solo 110 euro. Però dai io ne prenderei almeno così no? Prendiamo questo dai Dai prendiamo quello lì e Questo in realtà sarebbe per due persone Comunque sono 15 euro di sushi Ma questo in Italia non lo trovate in, in tutti i ristoranti Quindi questa è la cenetta di oggi Se fosse un sushi che sushi saresti mangaka 96? Se fosse un sushi sarei un bel pezzettone di sashimi sì, Quale?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 La salsa italiana del basilico, pre-basilico, o oh, anche la mozzarella. La mozzarella quanto costa? Questa mozzarella al 2,50€. Una mozzarella solo, eh? Sì, ma viene dall'hokkaido, però. Questo è il parmigiano. Costa poco, eh? Costa solo 3€. No, ma costa poco. Questo lo trovi anche a 6€ a volte. Eh? Vabbè, io non lo so, però questa mozzarella 2,50 2,50€ magari no. Voi cosa ne dite? Stiamo facendo la spesa con la gata 96. Questo è il nostro terzo appuntamento, quindi grandi sorprese, Cos'è quella cosa di One Piece? Cos'è questa Piece. cosa di One Piece? Ah, praticamente se accumuli i punti ti fanno i regali Che figo! Oh, eh. Guardate, potete avere tutte le, le tazze di One Piece Oh, c'è la pizza! <ride> 7 euro la pizza fatta a mano Praticamente sì. se la naffi viene morbida <ride> Se l'annaffiate viene morbida Io non e sapevo poi... che le pizze si... E poi non lo so Spunterà una, una pianta di Di, di fagioli di E poi la metti in microonde Per finire di cuocerla No no c'è scritto di farla al forno Viene più buona al forno Guardate che comunque Mangaka96 Al terzo appuntamento Finalmente si sta aprendo E mi sta svelando Tutte le sue tattiche di Youtube Le dirò tutte nel mio ultimo singolo Flower il nuovo singolo Di Sebastiano Serafini È ora disponibile Nei maggiori digital store Vuoi mangiare questa pizza qua Così mi levano direttamente La cittadinanza italiana Credo sì? Sono abbastanza sicuro sì. Ma dai che tu vorresti, no, no, tu vorresti essere <ride> giapponese No no vorresti la cittadinanza giapponese Ma Se me la danno quella giapponese me. <ride> Infatti noi abbiamo comprato sushi per cena Questo anago Questa sarebbe con l'anago Sai che cos'è l'anguilla E l'altra invece con la papera Che c'è scritto buono Però è quella la cosa che fa ridere Guardate lo chef è Marco Pasta <ride> Marco, Marco, Marco Pasta Come è soddisfatto Guarda che è Sekai Champions È il champion mm. al mondo eh. Va bene E guarda oh, che Jishin no pasta sauce Vuol dire che è confident eh, crede, crede nella sua pasta il costo del formaggio è assurdo questo è di parmigiano reggiano eh 30 mesi Parmigiano reggiano 10 euro Guardate guarda. quanto ce n'è, ce n'è 100 grammi. Eh. Mm. Sì. Questo viene 10 euro. E la scamorza 20 euro. Non è viene tipo: No, dai, la scamorza viene, viene sui 15. 15, 15. Però sono, sono un sacco di formaggi. Eh. Guardate, però, quanto costano invece gli affettati? Questo per 4 euro. L'affettato misto 10 euro. E si sta parlando di 100 grammi di affettato misto 10 euro. Oh mio Dio. Poi Yuka ci ha portato il curry di eh, Pikachu. <ride> Questo costa solo un euro Da noi quello A Luca costerebbe tipo 15 euro Vedete di Pikachu. Ecco l'altro lato della medaglia Però un Bel mascarpone Qua viene 6 euro così Beh ma 6 euro anche di 250 più 250 grammi Oh mio dio Lo stracchino Quanti grammi sono di stracchino 100 grammi di stracchino Quanto possono costare? 10 euro <ride> 11 euro Anzi un po' di più 12 oh, mamma mia. Ma ci hanno anche i sughi della barilla, eh? 5 euro di pesto alla genovese. Quanto costa questo in Italia? Quel pesto alla genovese sarà da noi 1 euro, 2 euro. Fa 5 euro. 5 euro, onesto. 5 onesto. euro. 2,50 di gnocchi per 200 grammi anche... di gnocchi. Il carry della carne di Kobe del valore di 4,50 euro. Vuoi che te lo compro come un miaghe? Lo vuoi? Te lo cucino in Italia? Per casa in Italia, devo mangiare la carne di Kobe vera. Eh, eh. Io sono andato a Kyoto a mangiarla Non l'ho mangiata come ma no. Comunque abbiamo preso uno dei supermercati più costosi al mondo Sì perché veramente è costato tantissimo Comunque sapete che sono trentini i hacker Io sono stato a vedere la fabbrica E te li fanno anche fare È vero eh, eh Ci sei stato anche te Cos'è? Questo non è non Mochi Aruki, Che sarebbe Mochi vorrebbe Vorrei vedere che te lo puoi portare e camminare L'olio L'olio da passeggio cos'è? L'olio da passeggio sì che così sai, metti magari sei al ristorante e dici ma che schifo, vorrei un po' d'olio. Avete presente quella pubblicità delle Vigerson? l'olio. Comunque ho notato lì qualcosa che volevo farti vedere. Ragazzi questa è la cioccolata Maggi che vendono anche in Italia che ha lavorato con me nel music video di Tornato No, comunque questa è buonissima. La vuoi mangiare? La vendono anche in Italia adesso Sapete che oggi è la Golden Week, no? Siamo nella settimana okay. della Golden Week appena iniziata Il 5 sarebbe la festa dei bambini Quindi questo è il coinobori. Te lo mettono per festeggiare i bambini e per quello che ci sono adesso mm. Questa mazzurri. Tu quanto pagheresti? Una bottiglia di vetro con dentro del caffè freddo euro E invece lo potresti pagare anche 8 euro in Giappone? <ride> ma perché il caffè liquido? Cioè, perché scusa, c'è anche il caffè solido? Ma forse, ma non so se, cioè, proprio il caffè normale. Euro. Ma perché? Non so se questo è liquore e sake, però rimettiamo la posta che io danneggio tutto. Sì. Ma invece volevo prendere una bella bottiglia di sake. Mettila in mano, che bellino! Ma perché puzza? Ma non puzza, è profumo, arrivederci.